Chiudiamo la votazione. Presenti 34, favorevoli 4, contrari 20, astenuti 10, respinto. Passiamo alla mozione numero, al punto numero 7, mozione relativa al decreto legislativo 133-2013 IMU Banca Italia. La parola al primo firmatario, proponente della mozione, consigliere Massimo Parise. Grazie Presidente. Ehm, può sembrare strano presentare una mozione di questo tipo in un consiglio di zona perché uno dice sono cose grandi, non riguardano il territorio, può non interessarci. Ma dietro qua, infatti non chiedo nulla, se non quello di mandare, e questo ci è consentito, un telegramma al Presidente della Repubblica dove non so se l'ha già firmato perché l'avevo chiesto urgente per settimana scorsa, o quantomeno se l'ha già firmato, questo a me non ancora risulta perché non ho visto la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale, se questo decreto può essere fermato. Ma per un semplicissimo motivo, non è tanto per un discorso di cassa, perché su quello potrebbe essere opinabile, ma io credo che sia ora di dare un senso che in Italia non devono più esistere degli intoccabili. Cioè Ci stanno facendo una serie di manovre, e apro una piccola parentesi perché la reputo molto importante, tipo quella sulle pensioni d'oro. Non è tanto che bisogna tagliare le pensioni perché su una ha versato i contributi, è giusto che li abbia. La proposta di Fratelli d'Italia l'altro giorno in Commissione Bilancio era quella di dire che andiamo a vedere chi prende più di 100.000 euro all'anno. Gli garantiamo comunque 5.000 euro al mese, quindi non penso che fosse poco, però quello che prendeva in più lo andiamo a rivalutare in base ai contributi versati. Questo per me era un atto di saggezza, quindi non un taglio lineare, ma un taglio su, el, su ciò che gente prendeva senza averne diritto, ma non solo diceva vabbè li prende, ma perché va a togliere il futuro a quelli che il diritto dovrebbero averlo. Questo disegno di legge è stato bocciato da Forza Italia, Nuovo Centrodestra, PD e SEL, mentre 5 Stelle e Lega l'avevano votato a favore. Lo stesso è successo per il decreto Banca Italia, vi evito tutta la storia, praticamente c'è stata una rivalutazione fittizia di 156 mila euro che erano stati depositati nel 1936, che con una legge del 41 furono poi espropriati per darlo come fondo di sicurezza a Banca Italia e con una rivalutazione, ripeto, d'ufficio, era salita a 7 miliardi e 500 milioni di euro. Questi soldi non sono soldi privati, sono soldi dei cittadini, sono soldi pubblici che vengono trasferiti sempre virtualmente in base a delle quote a delle banche private le quali adesso faranno una legge che non potranno detenere più del 3% di Banca Italia le quali quote verranno rivendute a Banca Italia e Banca Italia dovrà pagare per riavere i fondi che già aveva cioè signori ma manco Totò quando ha venduto la fontana di Trevi ha fatto un'operazione del genere questa cosa è passata Ecco perché quando noi ci lamentiamo, non abbiamo i fondi, non possiamo fare le iniziative, Beh, avere un po' di coraggio, a volte indipendentemente dai proponenti, questo secondo me è una mozione da votare all'unanimità, perché dire, ci hanno, scusate il termine, ma rendi l'idea, ci hanno futtuto 7 miliardi e mezzo, cioè 15 mila miliardi delle vecchie lire, che fino a qualche anno fa era una finanziaria, perché se vi ricordate le finanziarie quando c'era la lira erano da 15-20 mila miliardi, e tutti Contenti. Beh, mi dispiace, a me questa cosa non è piaciuta neanche un po', ma più che altro perché mi sento offeso come cittadino italiano che chi è lì seduto al Parlamento si è potuto permettere il lusso di fare questi tipi di regalie sulle mie spalle di contribuente, come su quelle di tutti voi che siete seduti questa sera qua, ma nello stesso tempo la cosa ancora più grave è che questa operazione toglie la sovranità a Banca Italia, perché una banca senza soldi non serve assolutamente niente, diventa un ente amministrativo, non potrà più emettere moneta. Quindi se la Lega, per esempio, tanti dicono che non è vero ma voglio vedere senza fondi com'è per emettere moneta, perché i fondi auri che adesso sono presenti, che non è previsto nel decreto, ma verranno venduti per riacquistare le quote che sono state date alle banche private. Ecco, questo è il giro del fumo cercato di semplificarlo. Quindi mandare un telegramma dicendo che, io mi auguro, 41 persone elette con le preferenze e non nominate da nessuno dei grandi partiti, anche questo ci tengo a fare un piccolo inciso, che quindi rappresentiamo delle persone che ci hanno eletto e chiediamo al Presidente della Repubblica di non portarci via dalle nostre tasche i soldi, sia un atto dovuto. Grazie per l'attenzione. Capogruppo Cribio. Grazie Presidente. No, noi condividiamo la mozione presentata dal Capogruppo Paris. anche se pensiamo che molto difficilmente potrà non, non firmare il Presidente Napolitano questo decreto legislativo. Non sto tanto a dilungarmi sul a merito della questione su quello che è successo in Parlamento riguardo Banca Italia. Però mi devo congratulare col Capogruppo perché in maniera competente e seria ha spiegato in maniera anche molto sintetica quello che è avvenuto ovvero il regalo che hanno fatto alle, agli amici della amici però eh, vorrei sottolineare due cose riguardo la sovranità monetaria e sovranità nazionale per quanto mi riguarda noi la sovranità nazionale non l'abbiamo mai avuta in quanto abbiamo 113 basi NATO sul nostro territorio abbiamo decine e decine di testate atomiche sotto i nostri sederi però è anche vero che l'Unione Europea cioè con l'ingresso all'interno dell'Unione Europea, questa sovranità nazionale è sempre venuta più a mancare e non a caso in questi ultimi anni stanno attaccando in maniera bipartisan la Costituzione italiana, per forza di cose perché se tu devi entrare dentro un organismo sovranazionale devi cedere le proprie quote di sovranità riguardo la sovranità monetaria beh, eh, dal 1981 che è iniziato, iniziato questo attacco con il ministro Andreatta che ha staccato la uh, Banca Italia dal ministero del, del tesoro, poi la cosa è proseguita nel tempo, nel 1992 guarda caso, dopo il crollo del muro di Berlino, dopo le mani pulite dopo l'incontro sul Panclo Britannico in cui hanno deciso di svendere il nostro patrimonio pubblico, costituito dalle banche dell'Iri, dalle, dalle proprietà delle aziende del Liri beh eh, Dopo Casalmente nel 1992 inizia davvero una certa autonomia la Banca d'Italia e il tasso di interesse non veniva più deciso dal Tesoro ma dal Governatore stesso. Ma io penso che sia utile parlare anche di queste cose all'interno di questo Consiglio di zona perché se noi facciamo politica mi pare giusto e doveroso fare politica anche a, un certo, a certi livelli. Senza ovviamente perdere di vista il, il ruolo che stiamo svolgendo più all'interno che è quello di occuparci di cose piccole però le cose piccole e se non abbiamo i soldi, i fondi per risolvere le cose piccole il problema non è perché Pinsapia è cattivo o perché il governo è cattivo il problema è perché si risponde soprattutto che il governo risponde agli interessi forti che sono per gli stranieri a me viene in mente... Sempre tornando al discorso della sovranità nazionale, cioè, gli Stati Uniti d'America hanno intercettato mezza Europa e nessuno ha detto niente, soprattutto in Italia. L'unica che ha avuto il coraggio di, di alzare la voce è stata Angela Merkel, che, seppur lontana dalle mie posizioni politiche, la rispetto per quello che sta facendo, per il suo paese, non per il nostro. Se parliamo di sovranità nazionale, vediamo i recenti bombardamenti in Libia c'è cioè la borghesia, io sono comunista per me la borghesia è parassitaria perché se no non sarei comunista ma quindi veramente siamo oltre, c'è cioè proprio straccione una borghesia che bombarda i propri interessi nazionali per fare i favori degli, degli altri, della borghesia straniera Beh, io mi fermo qui perché sennò no di, mi dilungherei troppo e mi pare di essere già uscito un po' troppo fuori tema, però penso che la mozione presentata da Paris va accolta in maniera molto molto positiva e ringrazio il capogruppo per questo. Consigliere Bina. Sì, grazie, buonasera a tutti. Il tema è complesso e mi sento di fare prima una valutazione assolutamente personale e quando intendo assolutamente personale vuol dire che non necessariamente può essere condivisa dal gruppo. Questo ennesimo decreto d'urgenza, che poi è stato convertito entro i 60 giorni, se no come da leggi dello Stato decade, contiene al suo interno eh, questioni che nulla hanno a che vedere fra di loro. Cioè C'è un vizio italico, indipendentemente dal colore politico che c'è al governo, che eh, gestisce la politica italiana come urgenza, cioè si fa il decreto d'urgenza perché bisogna andare a rattoppare, a sistemare un qualcosa che è sfuggito di mano o non è stato sufficientemente valutato e fa sì in questo caso che eh, la rivalutazione delle quote di Banca Italia era insieme alla cancellazione definitiva della, della rata INI. Domanda, che c'entrano le due cose insieme? Non lo so. Allora, questo poi porta a queste situazioni che abbiamo visto, il blocco del Parlamento, lo stallo, l'alzare la, la, i toni e creare tutte queste situazioni che umiliano anche il Parlamento e la nostra nazione in toto. Perché è chiaro che poi quando vai di fretta rischi di eh, commettere anche qualche errore. Questa come premessa generale sulla questione dei decreti d'urgenza. Sul caso specifico tutto nasce dal fatto che, come ha detto il, il proponente, la Banca d'Italia aveva eh, come quote societarie eh, un importo pari a 156 mila euro ovvero i vecchi 300 milioni di lire eh, che derivano da un, un valore fissato nel 1936 quindi veramente stiamo tornando indietro nella storia tenendo conto che le riserve della Banca d'Italia sono pari a 23 miliardi di euro ben capiamo quale diversità di eh, importi si sta parlando. Dopo tutta una serie di verifiche e di eh, valutazioni fatte dalla Banca d'Italia eh, in accordo con la Banca Centrale Europea, perché da quando c'è l'euro la Banca d'Italia deve sottostare a delle precise direttive della Banca Centrale Europea, adesso si sta andando verso il controllo europeo dei, dei principali istituti di credito per dare una stabilità al sistema bancario dell'Europa sistema bancario che piaccia o no rappresenta una delle ossature su cui si reggono le economie, economie mondiali e quindi non si può far finta di dire ah, le banche sono tutte cattive le banche non vanno bene perché poi con quelle istituzioni eh, noi abbiamo a che fare tutti, tutti i giorni. Io sono andato a prendermi la documentazione della, della Banca d'Italia che fa delle considerazioni e dà delle risposte in merito appunto a questa legge numero 5 del 29 gennaio 2014, quella approvata e quella oggetto, oggetto della, della mozione la Banca d'Italia era e resta un istituto di diritto pubblico che svolge funzioni pubbliche su cui nessun soggetto privato mai ha potuto né mai potrà esercitare alcuna influenza. Questo viene chiarito ed è una nota ufficiale di Banca d'Italia che è stata anche concordata e verificata insieme alla Banca Centrale Europea e agli organismi di controllo che regolano il sistema creditizio italiano ed europeo la volontà di andare prendo il tempo di sì, di Mauri questo tentativo di andare a, a rivalutare le quote che non sono azioni sono quote e non è sottile la differenza, eh? esatto? Era partito con una legge sul risparmio del 2005, poi dopo è naufragata perché il trasformare queste, queste quote in, in riacquisto da parte della, dello Stato italiano comportava una modifica legislativa. Insomma, è complesso la cosa. Quindi di fatto si sta ehm, portando avanti questo discorso da, da decenni, no? in, diciamo, co eh, come conseguenza di quel famoso 1936 da cui poi lo, di lì non ci si è mossi. Sì. Ora è stata fatta una valutazione in base anche alle, alle riserve di Banca d'Italia ed è stato deciso che eh, la cifra del, del valore, diciamo, di Banca Italia era compresa tra i 5 e i 7 miliardi e mezzo di euro. Ora, che cosa è successo con questa legge? Con questa legge è stato deciso di spostare parte delle riserve che erano state messe a bilancio nel corso degli anni dalla, eh, dalle riserve alla, chiamiamolo così, capitale di queste quote. Quindi tecnicamente cambia solo la destinazione, cioè entrano nel capitale sociale e eh, escono da quelle eh, riserve. Quindi non c'è nessun esborso. Non c'è nessun esborso. La questione poi prevede anche che attualmente i due principali chiamiamoli detentori di quote di Banca Italia, intesa San Paolo e Unicredit, che inizialmente erano banche di interesse nazionale, le famose BIN, poi nel corso degli anni sono state privatizzate, devono scendere molto dalle attuali quote in possesso, cioè San Paolo dal 42, Unicredit il 22, devono scendere al massimo al 3%. C'è però anche tutta un'altra questione che oggettivamente non ho, eh, ho letto ma non sono riuscito a comprendere fino in fondo perché l'argomento la, è molto complesso e tecnico, che prevede che le quote devono essere messe sul mercato e ehm, chi può comprarle sono altri istituti di credito, assicurazioni, fondi, fondi pensione, cioè eh, società che hanno a che fare con, con la finanza. Nel caso ehm, non si trovassero questi acquirenti che, eh, e la vendita deve avvenire entro i prossimi tre anni, la ehm, Banca d'Italia ricomprerebbe temporaneamente queste quote andando a prendere dalle riserve il suo possesso per poi rivenderle sul mercato. L'altra questione riguarda quelli che sono gli utili di Banca Italia, cioè Banca Italia anche se non si capisce come, ma battendo moneta eh, ha degli, degli introiti che eh, vengono girati eh, in minima parte ai, a coloro che sono proprietari delle quote. Il resto viene pagato in tasse e tutto quello che avanza, una parte va a eh, riserva, quindi ad accrescere il, le riserve eh, valutarie di Banca d'Italia e tutto il resto finisce allo Stato. Eh, e sono cifre eh, consistenti. Okay. Allora, vado a chiudere. Quindi, la questione è che... Potenzialmente le banche da questa eh, operazione, eh, come dice peraltro Banca Italia, eh, potrebbero generare degli, degli, eh, degli utili che servono per accrescere il patrimonio delle banche stesse perché eh, con eh, la crisi di questi anni eh, i loro eh, coefficienti di... di di solvibilità di forza sono andati eh, decrementandosi e quindi eh, abbiamo visto che ci sono state delle capitalizzazioni, è subentrato eh, anche lo Stato con eh, dei bond e con delle cose così. Eh, ora, la questione è che, ripeto, il, il decreto probabilmente è stato scritto di fretta, è stato approvato d'urgenza e eh, si poteva fare meglio tutto quello che vogliamo però parte da lontano e ha, aveva una oggettiva necessità di essere esaminato e approvato perché mantenere un capitale di, di, di 300 milioni di vecchie lire alla Banca d'Italia al giorno d'oggi non, non ha più senso eh, sulla questione che invece fa riferimento della perdita della sovranità monetaria nazionale, ehm, io personalmente non, non vedo eh, ehm, che cioè questo decreto abbia eh, eh, portato a quello che, che, dice, che dice il proponente, ovvero noi eh, abbiamo deciso di entrare nell'euro, la Banca d'Italia come tutte le altre banche eh, centrali ha ceduto eh, parte consistente della eh, sovranità alla Banca Centrale Europea e quindi non è credo il decreto, anzi la legge perché adesso è legge, appena verrà firmata, che ha creato quello che la, la mozione va a segnalare, eh, ma è una volontà politica che eh, molti anni fa è stata condivisa dai paesi dell'Unione Europea nel dar vita all'euro uh, dopodiché sulle consigliere questioni si chiudo dopodiché qua mi fermo perché sulle eh, scelte e sulla questione politica di che cosa votare sarà il mio capogruppo a dare un parere consigliere Agnus Dei Grazie Presidente, io volevo dare solo un, un paio di contributi a ciò che ha già introdotto il consigliere Bina, cioè che da quando si è insediato questo governo ha già fatto 13 decreti, uno al mese praticamente, esautorando praticamente il Parlamento e questa, è questo modo di, di portare in discussione eh, argomenti così importanti come... Questo di Banca Italia e non dimentichiamoci anche il, il decreto antifemminicidio che conteneva uh, um, risoluzioni per la pirateria informatica, per uh, uh, la sicurezza in Africa, ce n'era di tutto dentro, quindi questo mi fa capire il modo con cui viene coinvolto il Parlamento uh, nelle discussioni e, nel, e nelle argomentazioni su queste materie. Eh, oltre ai decreti sono state già date eh, sono già, testa, già chieste set, per sette volte è già stata chiesta la fiducia e anche questo vi fa capire in che modo sta in piedi questo governo e, e riallacciandomi al discorso delle pensioni eh, non ci sono solo le pensioni d'oro ci sono anche quelle pensioni regolate dall'articolo dall 31 della legge eh, 300 eh, degli anni 70 che permettono a um, uh, dirigenti che lasciano l'attività la, la, diciamo, la, uh, lavorativa per entrare in politica di farsi pagare dalla, dalla, dalla comunità i um, contributi fino al rientro o al lavoro oppure direttamente in pensione e ci sono politici anche di un certo livello che hanno fatto proprio questa furbata per farsi pagare da Uh, da noi cittadini questi, questi contributi quindi non ci sono le pensioni d'oro bisognerebbe anche attaccare queste pensioni qui proprio in prospettiva del fatto che non hanno pagato i contributi quindi è giusto che, che non, non, non ricevano questo tipo di pensione grazie Se non ci sono altri interventi il consigliere mi metto per ultimo come Capogruppo Indovino, e poi per le repliche eventuali al. No, mi, scuso, mi scuso perché avevo visto la terza, poi ho passato lo sguardo e non c'è più. E attendevo di ascoltare la sua voce, uh, ma ha detto moltissimo il consigliere Bina. E quindi non, mi, non sto a dilungare. Uh, la prima cosa è questa ed è molto semplice, i due temi erano insieme perché eh, nel decreto relativo all'IMU la copertura era da trovare. Eh, Dunque, cioè io diciamo adesso. Faccio spoiler, faccio l'assistente parlamentare, quindi due o tre robe diciamo le conosco, non è per menarmene. Però sul decreto, sul decreto IMU c'era scritto che le, le coperture dovevano essere trovate. Eh, adesso lo leggo così eh, siamo per tutti. Contenti. No, c'era scritto: è messa a carico del settore creditizio, finanziario e assicurativo, nonché della stessa banca Italia, con l'aumento degli acconti IRES e IRAP e con un'addizionale straordinaria alle aliquote IRS per un totale di 2,163 miliardi nel 2013 e 1,5 nel 2014. Allora, c'è scritto anche Banca d'Italia. Non ho detto solo... Sì, ma non ho detto solo Banca d'Italia, ho detto anche... No, Quindi questo. Quindi i due... Eh, diciamo, i, due, i, I temi sono legati per questo motivo, tutta la spiegazione sulla, sulla ricapitalizzazione, sul passaggio da riserva a, capata, a capitale sociale per permettere alle, alle banche, di rispettare, pur rispettando Basilea 3, di erogare credito alle piccole e medie imprese è un altro tema di cui il collega Bina ha accennato e per cui non sarò a dilungarmi. Un piccolo appunto sul tema delle pensioni, visto che è stato citato anche se non, se non sembra, la deputata Meloni, a cui va tutto il mio rispetto per il lavoro e per l'impegno che ci mette, ha già provato a fare questo e già la Corte Costituzionale, se non vado errato, ha detto, che, ha detto che non si poteva fare perché sono diritti acquisiti e quindi non vanno toccati. Faccio anche, ricordo anche al capogruppo Parise, che essendo molto informato sicuramente saprà, che nell'ultima stabilità, quella votata nel 2014, votata alla fine dell'anno 2013, questo governo ha tassato le pensioni eh, sopra un certo reddito per il 3% per i prossimi tre anni. Quindi c'è già. Ed è stato un escamotage proprio per evitare di eh, incappare nei richiami della Corte Costituzionale e per incappare di nuovo nel problema dei diritti acquisiti che... La mozione della, della deputata Meloni non è ancora riuscita a risolvere, dopodiché lo può continuare, ma non siamo in Parlamento. Il terzo punto che faccio è questo. Io mi ricordo all'inizio della consigliatura anche gli esponenti del Movimento 5 Stelle sottolineavano il fatto che qui in Consiglio di zona sarebbe il caso, per evitare di tediare i cittadini con cose di cui noi diciamo non siamo perfettamente a, a conoscenza e su cui non abbiamo potestà, di parlare, perciò guarda, non fosse altro, al di là del merito su cui sono profondamente in disaccordo, ma il gruppo del Partito Democratico voterà contro perché non ritiene che io diciamo mi, mi fa piacere notare la maleducazione del capogruppo Paris che mi ride in faccia come si confà. No, l'ho detto, io ho detto voto contro perché oltre a non essere, l'ho detto, capisco che ascoltare sono una. Cosa complicata no no ma capisco che ascoltare sia difficile dico che oltre al merito della questione su cui sono in profondo disaccordo quindi lo esplicito voto contro in linea di priorità perché non credo che, in questo, che questo consiglio di Zara debba perdere tempo e di discutere cose che non ci competono grazie capogruppo Melone capogruppo Melone poi consigliere capogruppo La Terza Grazie, grazie, grazie, grazie. Grazie. grazie Presidente, no, mi compiaccio che questa sera abbiamo avuto un supplemento dei lavori parlamentari in quest'Aula, forse abbiamo delle manie di grandezza, sono cose, sono cose che non ci competono, Preferirei che non ci competono. si intervenisse più nel merito delle cose che ci competono e comunque eh, ritengo che eh, do, abbiamo molto da imparare e molto da fare qua dentro, non eh, dilunghiamoci su cose su cui il nostro parere non conta meno di nulla, non, come cittadini, come, come attivisti politici possiamo intervenire ma all'interno di quest'Aula non abbiamo nessuna competenza per intervenire nemmeno. gruppo la terza. Grazie Presidente. In effetti non è compito di questo Consiglio di zona discutere di, diciamo, di certi argomenti. In ogni caso il e comunque questa proposta volevo ricordare al capogruppo indovino che non è stata portata in aula dal Movimento 5 Stelle. Ma, uh, da... Dobbiamo posso parlare? Okay è stata portata dal, da Paris con una certa urgenza allo scorso consiglio per insomma, inviare un segnale al Presidente della Repubblica per fermare quello che era stato una critica a quella che è la pratica delle, dei, dei decreti d'urgenza. Allora, qui adesso si sta appunto, dicevo, non dovremmo parlare di, di fatti eh, del, del Parlamento ma di cose del Consiglio di zona. Noi all'inizio del Consiglio siamo usciti perché eh, forse anche qualcuno del PD ha iniziato a fare da sponda su eventi che sono avvenuti proprio eh, immagino perché siamo stati fuori non abbiamo voluto ascoltare l'intervento dato che... C'era stato anche chiesto un, una certa compostezza e noi ci eravamo adeguati, ma non perché proprio per, per natura. Invece si vuole comunque buttarla in polemica, inutile. E Visto che ci avete tirato dentro, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo continuare a prendere ancora schiaffi, schiaffi da voi? Spero proprio di no. Quindi è inutile. Il, presidente, il, il mio collega Agnus Dei ha già ricordato il decreto sul femminicidio. Fa veramente l'ipocrisia, fa una certa specie di ipocrisia di certe persone che deve mettere davanti il sesso quando si deve parlare di democrazia e lo si è fatto con la violenza, con, con ancora ritirando in ballo la, la, la violenza sulle donne per degli eventi che sono venuti sono venuti fuori alla Camera proprio a seguito del decreto IMU Banca Italia così come quando si parla di femminicidio si mette dentro in Otav, si mette dentro cose che non c'entrano nulla con, con, con l'oggetto e poi si taccia una parte politica di, di essere scusami ma stiamo in un consiglio di... stiamo all'argomento e non al dibattito che è emerso ma perché all'inizio si stava al dibattito. Cioè, dibattito il tema è, è da consiglio di zona in più giusto per rimarcare, direi una cosa che comunque non avrei neanche voluto riportare per un motivo o per un altro si, vanno a fare anche, si va ad imitare anche eh, la Boldrini in aula non permettendo a qualcuno di fare la dichiarazione di voto nello scorso consiglio per cui diamoci una calmata e in ogni caso, visto che voglio dire, sta portando sicuramente più tempo perché ovviamente sulle cose su cui non abbiamo competenza andiamo ad appassionarci Poteva prendere, si poteva prendere la mozione d'urgenza giovedì scorso e uh, analizzarla giovedì scorso. E comunque ringrazio anche il consigliere Parise per uh, aver portato il consiglio a confrontarsi su un argomento sì importante, però purtroppo che non è competenza di questo Consiglio di zona, però ricordiamoci che questa zona ha 190.000 abitanti e magari un parere verso il Presidente della Repubblica potrebbe avere il suo eco, ma sappiamo che così non sarà, ma sarà soltanto una sceneggiata di, eh, non so, c'è cioè l'argomento che ha preso più minuti in tutta la discussione della sera e che non c'entra nulla con il Consiglio di zona. Consigliere capogruppo Fede Pellone. Non c'è? No. No. Ah, no, rinuncia all'intervento. Grazie, cerco di essere brevissimo, però se c'è attenzione penso che in un paio di minuti risponda a tutti. Prima di tutto eh, è stata citata la Corte Costituzionale sulle pensioni, è vero, la Corte Costituzionale ha detto che non si possono toccare le pensioni d'oro, ma ha ribadito il blocco previsto dal decreto Salvitalia per le pensioni inferiori a 1.400 euro, tanto per essere così. Quando si parla invece che il, che questa, questa operazione porterà liquidità alle imprese. Nel decreto non è previsto nessun controllo di dove andranno questi soldi, quindi, se andranno in speculazioni, in assicurazioni o nei nuovi Lehman Brothers, noi su questo cittadini italiani non lo sapremo mai. Eh, terzo punto: quando lui ha parlato dell'Ires, ascoltate bene perché questo ve la metteranno in quel posto tutti, se, togliendo l'Imo, scusate l'espressione ma visto che non mi ascoltate, voglio usare questi termini è previsto che se l'Imu non viene ricoperto aumenteranno le accise sulla benzina quindi, quindi nel momento in cui ha tolto l'Imu e, le quote, e la copertura non è necessaria le stesse tasse le pagherete al distributore di benzina questa è la serietà di questo governo per concludere, il tema è del consiglio di zona perché ho chiesto di mandare un telegramma se come ha detto una consigliera, credo la Meloni che il nostro parere non conta Melone, sì vabbè chiedo scusi io con la frutta e verdura faccio sempre confusione se uno crede di essere qua e di non contare nulla io gli lascio credere questo così, io se sono qua è perché penso di contare qualcosa per voi non conterò nulla ma se bisogna portare avanti delle battaglie le possiamo fare benissimo anche da questo consiglio di zona e magari se voi pensate di non valere nulla guardate, sono il numero uno almeno vi rispondo così su questa mozione grazie mettiamo in votazione Ricordo che c'è in discussione anche la mozione presentata in inizio seduta dal consigliere Gesmundo perché ha raccolto, lo so, perché ha raccolto le firme necessarie per essere discusse in via d'urgenza. Chiudiamo la votazione. Presenti 36, favorevoli 15, contrari 19, astenuti 2, respinto. Successivo. come in ogni seduta chi non è interessato al dibattito di questo punto può uscire dall'aula e permettere a chi sta dentro di discutere, grazie richiesta di riqualificazione urbanistica della rotatoria relativa all'intersezione tra via Stesani e via Vincenzo da Seregno la mozione è presentata a inizio seduta dal consigliere Gesmondo a cui do la parola Grazie. grazie presidente visto che non voglio annoiare con questa, questa, questa mozione che ormai è nota a tutti e infatti è un sollecito che si vuole fare la do per letta e la passo ai voti grazie consigliere Gesmudo consigliere Simi presidente Simi Consigliera Newsday? No, sì, visto che si parla di, di argomenti in cui contiamo è due anni che quella rotonda in quelle condizioni non solo in quelle condizioni, non c'è più manutenzione le strisce pedonali non si vedono più ci sono degli affossamenti della, della sede stradale in cui, cui l'acqua delle, delle precipitazioni si deposita e quando passano macchine e autobus fanno la doccia ai, ai passanti. Da tempo noi chiediamo anche che almeno la manutenzione eh, straordinaria, provvisoria venga fatta, ma neanche questo. Io ho scritto adesso, ieri ho scritto a Valtorta, che non, non mi ha ancora risposto, aspettiamo, perché finché l'intervento non viene fatto, questa, questo tipo di... di, eh, di, di Risoluzione provvisoria della sede stradale deve essere fatta. Grazie. Consigliere Abbiati. No, grazie Presidente. Sono contento che il consigliere Gesmundo presenta l'ennesima mozione che già i vari gruppi in quest'Aula hanno presentato. Io voglio solo citare l'interrogazione del 27 settembre 2012 al quale lei prontamente mi diede risposta da, quando aveva ricevuto la, la risposta appunto da, dal comune e ci annunciava che per i primi mesi del 2013 avrebbero fatto i lavori e non solo, siccome nell'interrogazione si segnalava che quell'area lì, è quello che appena detto anche il consigliere Newsday eh, ci sono gli attraversamenti pedonali, ci sono degli avallamenti, nella, sempre nella risposta si curava dei pronti interventi da parte dei, dei vigili, della polizia locale, effettivamente non c'è più, neanche più manutenzione, abbiamo, sono tre anni che la rotonda l'ha mai soprannominata la rotonda, rotonda dell'ego, è diventata una cosa molto pericolosa, quindi se eventualmente non, avremo, non abbiamo le tempistiche vi chiedo quantomeno di far intervenire a Ratoppare quei buchi che ci sono, quei crateri che si sono forma, formati e magari sistemare la uh, i new jersey in plastica in maniera che non, uh, non si creino pericolosi e inutili incidenti. Grazie. Presidente Simi e poi consigliere Belli. Sì, grazie. No, io volevo semplicemente specificare fare alcune precisazioni. Allora, innanzitutto. Bisogna dire una cosa, che la delibera di giunta comunale che ha approvato il progetto è del 26 ottobre 2012, e quindi sono passati un anno e, e dispari, è già passato. Per cui questo effettivamente è una questione abbastanza, diciamo così, eh, scabrosa. Sto leggendo un appunto che mi sono fatto e la delibera di giunto numero 2172 del 26 ottobre 2012, per cui è passato abbastanza tempo, è questo che sto dicendo, non sto dicendo il contrario. Cioè, primo. Per quanto riguarda la questione della situazione della rotonda, devo eh, essere sincero, ma eh, c'è stato un intervento da parte del nucleo di intervento rapido in gennaio di quest'anno per mettere in sicurezza eh, i New Jersey che, sono, che erano stati spostati dalla loro sede. Non ho il giorno esatto in cui è intervenuto il NUIR, ma è stato fatto nel gennaio del 2014. Sono ancora fuori posto. Sto dicendo che sono usciti nel, a gennaio di quest'anno, sono usciti i tecnici e hanno rimesso a posto il New Jersey. Può darsi che, può darsi che sia stato rispostato un'altra volta, essendo di plastica. Adesso volevo semplicemente dire che eh, in questo momento il progetto è in fase di... Deposito del, del progetto definitivo però effettivamente è passato troppo tempo da quando l'abbiamo visto noi nel 2011 per cui ritengo che sia uh, meritevole la, uh, la mozione da approvare in quanto il Consiglio di zona giustamente chiede a differenza de, del, del punto precedente eh, un intervento diretto da parte delle autorità competenti perché non è ora di finirla che passi troppo tempo tra la richiesta di fare un intervento è l'intervento medesimo, grazie ci sono altri interventi mettiamo in votazione siamo in fase di votazione Chiudiamo la votazione. Presenti 34, favorevoli 34, contrari 0, astenuti 0, approvata. Era l'ultimo punto iscritto all'ordine del giorno, la seduta è chiusa. Dopo 200 mozioni dell'opposizione e anche la maggioranza.